Un altro sole cade giù Ti guardo e non so più chi sei Dietro al sorriso mi nascondo La mia vita che cos'è Ho preso a calci la felicità Abbandonati in un distro Che il raso di su mi nascondo Cosa resto ormai di me E tutto quanto sembra Così inutile tutto quanto sembra così inutile ma dai così inutile lo sai così inutile